Ciao e benvenuto, guarda, oggi è il 14 di febbraio 2022, la giornata del, di San Valentino, la giornata degli innamorati La mia moglie per oggi mi ha regalato un bellissimo pacco, pesante, ma da quello che posso vedere Adesso ve lo faccio vedere, in anteprima, solo con la scritta Adesso ve lo faccio rivedere. Guardate un po. Spero che si veda bene. Boh, dalla scritta mi sa che ci siano delle birre dentro. Quali birre non ho assolutamente idea, perché io la marca non la conosco. Comunque, se lo vuoi scoprire, basta che ti registri al mio canale e lasci un like. Ci vediamo dopo. chissà, saranno buone, saranno delle birre, o è un pacco pacco, chissà, ciao, ah, mi dimenticavo, mossa Valentina a tutti, eh, di nuovo, ciao.